Salve a tutti e bentornati nel mio canale. Nel primo video abbiamo un po' introdotto in maniera molto pratica, molto sintetica, il significato in maniera generale dei segni della croce. Ma perché noi iniziamo a, a segnarci dalla fonte nel nome del Padre? Perché il Padre è fonte di ogni cosa l'inizio di ogni cosa da lui parte ogni cosa e da lui dovrebbe ritornare ogni cosa ogni nostro atteggiamento nostra ispirazione al mattina iniziamo nel nome del padre alla sera concludiamo la nostra giornata ringraziando il padre per tutti i benefici che ci ha concesso durante la giornata perché la mente? perché è dalla mente che parte ogni cosa, ogni comando, ogni azione, ogni desiderio, che attraverso il cuore comunica la bontà. C'è tutto un significato perché partire dalla mente e passare per il cuore e non dal cuore passare per la mente. Sarebbe troppo lungo spiegarlo. Però sappiamo che è dalla mente, dalla testa che partono ogni cosa. La mente contiene anche gli occhi, l'ascolto, l'udito. E da lì ogni cosa che noi vediamo, che ascoltiamo, che diciamo, tutto da lì esce. Ciò che noi glorifichiamo è riferito tutto. Dal, dal nostro cervello che comunica ed espone. Ecco così che il padre da lì inizia tutto, dai suoi desideri, il suo amore per noi, la sua preditudine E ci vediamo al prossimo appuntamento con il figlio, perché da figlio nasce ogni cosa, perché segniamo il figlio sul petto, sul cuore, perché dal cuore poi nasce ogni affetto, ogni desiderio, ma anche ogni cosa cattiva. Anche questo dobbiamo mettere in conto. Va bene? Signore, vi benedica, pace bene.